Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Costa una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Carissimi, oggi cerchiamo di finire il capitolo 25 e vedere com'è successa questa cosa terribile della vendita della primogenitura che rimane un po' negli annali della storia ebraica, ma anche a monito della storia cristiana, l'impossibilità di calpestare un dono di Dio che è quello dell'elezione della primogenitura. E a che rischi si va incontro. Versetto 28, capitolo 25. Isaac av, eh, Isacco amava Esav perché la cacciagione era nella sua bocca, così letteralmente. Rivka invece amava Jacob. Cosa vuol dire la cacciagione era nella sua bocca? È come, diciamo, lo rende il Targum, nella bocca di Isacco. Il Midrash invece, il Targum sapete che è la parafrasia aramaica del testo biblico quando è, diciamo, poco chiaro il Midrash invece interpreta nella bocca di Esav, quindi non nella bocca del padre, ma nella bocca di Esav. E gli infatti intrappolava suo padre, ingannandolo con le sue parole. Di questa, di questa cosa abbiamo visto la volta scorsa, come già Rashi dà una sezione negativa al fatto che, eh, che lui fosse esperto di caccia. Ecco. Una volta che, versetto 20, 20, 20, 29, una volta che Yaakov Aveva cotto una minestra e Zav arrivò dalla steppe ed era stanco. Aveva cotto significa bollire in ebraico, almeno così, parafrasa il Targum, che è la parafrasi appunto aramaica di questo testo. Cosa significa era stanco? A questo punto la domanda dovrei farvela a voi. Ci vuole un po' di immaginazione, ma non credo tanto, dopo avervi spiegato reiteratamente il fatto che deve essere comunque dipinto male, Esav. Rashi dice, era stanco di uccidere è come nella mia anima è stanca a causa degli assassini Geremia 4.31 anche il testo del, del Talmud del, del trattato di Bavabatra, il foglio 16b testimonia questa vecchia tradizione sul fatto che lui fosse già assassino eh, dopo dovrei dire qualcosa sul discorso dell'esegesi ma Farò un video particolare per questo perché molti di voi dicono ma come mai? Allora se, se, se commento io non va bene perché, oppure no va bene dice ma no però ci sono tra... se commento Rashi non va bene perché dice ma questi sono dei migrazini che non sono di origine biblica insomma cerchiamo di vedere l'aspetto positivo dai facciamo un po' di cultura che ci fa bene insomma va bene a tutti fa bene a me fa bene a voi che vi faccio perdere anche del tempo Versetto 30. Disse Esav a Yaakov, fammi inghiottire. Attenzione, questo è molto importante. Ti prego un po' di questo... Edom edom, di questo rosso rosso. Perché io sono stanco, di nuovo. Per questo si chiamò Edom, dal nome della, della pasta, che era un po' i lenticchie, no? Noi le chiamiamo pasta in italiano, sono le lenticchie. Questo fammi inghiottire, su questo fammi inghiottire, trangugiare proprio, sarebbe una brutta parola, però. si è scritto tantissimo. Io vi dico cosa dice Rashi, poi vi dico cosa ho trovato un po' in giro e cosa io personalmente ne ho dedotto dai miei studi. Io aprirò la bocca e tu verserai dentro una gran quantità. E come abbiamo imparato, non è permesso ingozzare il cammello di sabato, ma è permesso fargli inghiottire del cibo. In Genesi Rabbà, 63:12 è scritto Lempio Esav, e Genesi rabbai era conosciuto da Rashi, Lempio Esav, va bene, spalancò la bocca come un cammello e disse io aprirò la bocca, eccetera. Altri commentatori vedono che questo trangugiare non significa gustare. Qualcosa di sudato dal lavoro si gusta. E prima di gustarlo si fa la berakha a Dio. Quando uno mangia in quel modo lì, Ciò che mangia non è sudato, non è lavorato, non è, non è frutto di berakà e quindi non gusti ciò che mangi. Consumi ciò che mangi. Consumi qualcosa che non ti è costata fatica, lavoro, benedizione perché Dio ti ha dato la parnasà, di, di poter arrivare appunto alla parnasà, cioè a godere del, del, del denaro del tuo lavoro. E quindi lo inghiottisci senza darne gusto, ma senza dare la baracà. E fu per soddisfare un bisogno primario di consumazione, attenzione perché non si possono consumare le relazioni umane, neanche tra marito e moglie. Questo verbo è drammatico, perché lui non ha ponderato non ha fatto il check and balance, no? come si dovrebbe fare tutte le volte che c'è una necessità urgente, come quella di aver fame, se sta anche di mangiare, con la deferibilità del bisogno immediato, che ci rende molto simili agli animali, anche, su, anche se su certe cose il Tanakh ci dice che gli animali dobbiamo imparare dagli animali, Giobbe lo dice più volte, anche la fedeltà. E quindi è qualcosa di negativo. Direi che questo è il verbo più negativo per Esav, finora incontrato nella, nella Bibbia, nel, nella, nella Torah, non nei commentari. Dammi un po' di questo rosso rosso, un po' di queste rosse lenticchie. Abramo morì proprio in quel giorno, dice Rashi, per non vedere il traviamento di Esav figlio di suo figlio. Altrimenti egli non avrebbe avuto la felice vecchiaia che gli aveva promesso Kadosh Baruch Hu. E per questo che Kadosh Baruchu abbreviò la sua esistenza di cinque anni, Isa infatti, Isacco, Isacco infatti visse 180 anni, mentre Abramo ne visse solo 175. Giacobbe aveva abolito delle lenticchie per offrire il primo pasto a chi era in lutto. E perché proprio le lenticchie? perché esse sono a forma rotonda come una ruota, e il lutto è come una ruota che gira per il mondo. Inoltre, come le lenticchie sono prive di bocca, così anche chi è in lutto non ha la bocca, perché gli è vietato parlare. Le lenticchie non hanno letteralmente alcuna fessura. Per questo motivo vi è l'uso di offrire delle uova come primo pasto a chi è in lutto. Esse sono rotonde e sono priva di bocca, allo stesso modo chi è in lutto è privo di bocca. Nel trattato di Moet Katan c'è scritto infatti chi è in lutto per i primi tre giorni non può rispondere al saluto di nessuno, a maggior ragione non può salutare per primo, dal terzo giorno fino al settimo può rispondere al saluto ma non può salutare per primo. Moed Katan, foglio 21b. E poi se è nel periodo della festa, quindi nel periodo di Rosh Hashanah, che cade non più dopo i sette giorni ma dopo un mese, se è possibile lo si evita, si evita in questo periodo, in questo periodo di festa, di farlo suonare lo shofar e di mandarlo a fare il Kazan eh, alla Teva, però se non c'è nessuno come lui si può derogare, ma Possibilmente dopo il primo mese, perché il luto dura un anno, il periodo della velut dura, dura un anno: tre giorni, sette giorni, un mese e un anno, in forma decrescente per abituarsi a distacco. Trentunesimo versetto, ormai siamo alla fine. Giacobbe allora disse: Vendimi come oggi, Caiom, la tua primogenitura e come lo rende il Targum? Come questo giorno, con questo giorno, cioè, certo così che tu mi fai una vendita certa, la tua primogenitura. Siccome il servizio del culto era allora affidato ai primogeniti, non c'era il discorso ancora della, della quenna, della, della quenuta dei sacerdoti, quello nasce ovviamente dopo il Sinai, lo istituisce Dio attraverso Mosè, con l'ordinazione di Arone, suo fratello, Giacobbe si disse, questo Empio non è degno di offrire sacrifici al Santo Benedetto, a Kadosh Barokou l'oggi quando ho scritto oggi che ha ascoltato la sua voce oggi è il giorno accettevole oggi è il giorno della salvezza ayom, ayom il giorno è per l'uomo l'unico giorno certo e sicuro il giorno di ieri appartiene al passato il domani è nelle mani di Dio quindi oggi vuol dire questa cosa che tu mi cedi è certamente certa rispose Esav qui veramente è la conseguenza del trangugiare che abbiamo visto prima io sono destinata a morire, cosa mi vale la primogenitura? Disprezzare la primogenitura trangugiata per motivi di bios e non di Zoe, di vita e non di vita con la V maiuscola, è stato veramente il paradigma che poi ha fatto sì che nel Nuovo Testamento la figura di Gesù venisse censurata perché aveva ceduto per niente, per niente, la primogenitura. Io sono destinata a morire. Esau disse, la primogenitura, dice Rashi, è una cosa instabile e transitoria. infatti il servizio del culto non sarà sempre affidato a noi primogeniti, ma sarà eh, rilevato dalla tribù di Levi. Inoltre Esau pensò, sempre al negativo, eh, sempre al negativo è quello che è scritto di Esau, quindi... Eh, Inoltre Esaù disse, pensò, qual è la natura di questo servizio? E Giacobbe gli rispose, vi sono tante precauzioni da prendere, esso comporta tante sanzioni che possono portare fino alla morte, è una cosa seria il culto a Dio. Abbiamo imparato infatti che i seguenti sacerdoti sono passibili di morte quelli che entrano nel santuario dopo aver bevuto troppo vino, con la testa scoperta. E questo noi lo, abbiamo nel libro... lo troviamo nel libro dei numeri. <coughs> Scusate e anche nel, nel trattato di Sanedrin, l'avventudesimo foglio B. Disse allora esavio: io sono dunque destinato a morire a causa di tale servizio, perché io queste cose le faccio, no? Non lo dice, ma lo fa capire. Se è così, perché mai dovrei desiderare? Questo legame col sacerdozio interessa anche a noi cristiani, che abbiamo il sacerdozio di Cristo, quindi è un monito per noi, dice il Nuovo Testamento, di non calpestare, rifiutare e, e, e la primogenitura anche se comporta degli obblighi molto importanti non è che possiamo metterci qui a farci le unghie o a pettinare le bambole come diceva qualcuno è un impegno serio di corrispondere all'amore di Dio per grazia attraverso la grazia, ubidendo a nostro padre Giacobbe allora disse, giuramelo subito e quello glielo giurò, vendete così la primogenitura a Giacobbe Giacobbe allora diede a Esav il pane e questa zuppa, questa minestra di lenticchie. Questi mangiò e bevve, poi si so alzò e se ne andò. A tal punto Esav disprezzò, a tal punto disprezzò la primogenitura per un tozzo di pane e per un piatto di lenticchie. La scrittura è testimonia della sua impietà, dice Rashi, egli disprezzò il servizio di Dio. Ora, concludendo, abbiamo finito ovviamente. La, il capitolo 25 l'abbiamo letto l'abbiamo commentato in compagnia di Rashi di, di, di Troie e, e quindi diciamo che siamo abbastanza tranquilli da questo punto di vista la chiosa finale di Rashi disprezzò la Vodà Shem, il servizio di Dio ci dovrebbe fare riflettere e rendere molto attuale anche ai nostri giorni questa situazione e cioè attenzione perché essere chiamati al culto di Dio è un motivo di grazia, non lo si può rifiutare e non lo si può contrabbandare con qualcosa di infinitamente più piccolo. Non c'è niente di più alto per un uomo esercitare il proprio ministero sacerdotale, il sacerdozio comune per noi cristiani e il sacerdozio aronnide per i figli di Israele. Spero che vi sia, non dico piaciuto, ma almeno interessata questa, questa, questa, questa lettura del, del, commento di, eh, del commento nostro fatto al commento di Rashi al capitolo 25. La prossima volta inizieremo col capitolo 26 perché la saga di questa famiglia assumerà dei connotati veramente molto, molto forti e ai limiti, ai limiti del, diciamo, della nostra morale comune. Vi ringrazio, vi saluto e alla prossima. Ciao!